Si tenga pronto, Mr. Shatto, il carico è quasi completato. Hanno già chiuso il portellone. Mamma mia, lì dentro deve esserci un patrimonio. Mr. Shatto, il furgone blindato sta filando dritto in trappola. Ah, Sono pronto e non è una semplice trappola, è un capolavoro di fobbia, mm. Facciamo un'ultima prova, Fofu. Il furgone blindato fa sbattere nella rete, poi la mia potente calamita lo afferra e lo tiene fermo, mentre io lo svuoto del malloppo. <ride> Fufu, dopo questo colpo mangerai i tuoi bocconcini di carne in una ciotola d'aggento. E <ride> eh, va bene, in una ciotola d'ora a 18 carati. <ride> Bravo, peggiotto, ora mettete questo. Tra un momento il furgone sarà qui. Sorriso! All'attacco! Siamo pronti, capo! Chi è quel matto con la maschera? È lo squalo, ora sì che siamo nei guai! Emergenza S.O.S. Qui è il furgone blindato della First Friendly Bank Lo squalo ci ha teso una trappola! Ricevuto, dateci la vostra posizione Ci troviamo all'angolo di Main Street con la Four Avenue dove c'era un palo del telefono! Siete fortunati. Risponde il capitano Harris in persona. Arriviamo subito. Dai, schiaccia, Proctor. Che cosa, signore? L'acceleratore, mm, idiota. Una volta tanto bloccheremo un crimine prima ancora che quelli della scuola ne sentano parlare. In grana la marcia indietro. È l'unica possibilità. Giusto. Sbagliato. Ah! Giorgio, testa di legno, dov'è finito Fogone? Eh, Cattive notizie, Mr. Sciatto. Siamo stati preceduti dallo squalo. Lo squalo! Bel lavoro, ragazzi! Ora ci penso io. È ah, il colpo più facile che abbia mai messo a segno. Sì, capo, puoi dirlo forte. Ehi, hey, squalo, questa era la mia rapina, testaccia arruggenita. Sei arrivato tardi, mister sciatto. Ma che fai, fu fu? Quel cane è fifone, come il suo padrone. <ride> Sta' attendo, squalo, ride bene che ride ultimo. <ride> Guardi, Capitano, ecco il furgone blindato. È quello, è Mr. Shatto. Ti abbiamo preso, Shatto. Hai chiuso finalmente con il la Aiutate! Almeno adesso sa so che la sua trappola funziona, Mr. Shatto. Già, yeah, ma quei tuoi piedi a piatti non mi interessano proprio. Amo, nenne. Scendi, Jones. Così? Ancora un po', ecco Ok, stop Va tutto bene, capitano? Povero oh, me, tutto il sangue mi è andato al cervello Beh, ha trovato uno spazio vuoto e ci si è infilato Comunque, grazie al mio arrivo, ho impedito a Mr. Shatto di rapinare il furgone della banca Purtroppo no, capitano, e non è stato Mr. Shatto, è stato lo squalo Direi che non c'è alcun dubbio, ha lasciato l'impronta dei suoi denti Ho paura che avremo qualche problema Già, se lo squalo ha davvero sconfinato nella zona controllata da Mr. Shatto In città potrebbe scoppiare una guerra fra bande rivali Stacca, muovovò Quel delinquente pagherà caro l'affronto che ci ha fatto. Oh, buone nuove, capo. Un uccellino ha cantato, così ora sappiamo dove si nasconde lo squalo. Ah, bel lavoro, intellegendone. Come premio te comprerò una pistola nuova. Se ti fa piacere, capo, gli do una bella ripassatina. No, c'è un sistema meno rischioso per sparazzarsi da lui. Ah, signorina, ma passi gli sbirri. La polizia, Simonita! La polizia! Parlo con la polizia bene. Mi ascolti, sono un cittadino integerrimo e rispettoso della legge. Era un signore molto per bene e anonimo. Se tutti i cittadini collaborassero così, indagare sarebbe uno scherzo. Cosa voleva questo galantuomo? Mi ha detto dove si nasconde lo squalo. Oh, oh, morning, John! Controllate presto! 12.47, strada della vecchia Procace. È 12.47, strada della vecchia Fornace. Non sai più leggere? È lei che non sa scrivere. Ux, ci servono rinforzi. Vieni con me, Jones. Centrale operativa chiamo Unità 12. Rispondi, Unità 12? Qui, Unità 12. Raggiungere il 12. Il posto è questo. Vediamo se la soffiata era vera. Via con le bombe, Jones. Che diavolo è? Allarme, allarme! Incursione aerea! Incursione oh, aerea? Sì, ma non senza questi! Ci sono cascati! Vola, Jones! E ti oh, mi spaventi con il tuo karate. Ah no? Non c'è stata nessuna incursione! E questi costa. non sono braccialetti. Ehi, sberri! Wow. Wow. Vi masticherò fino all'osso prima di sputarvi! Fortuna che il professore ha inventato uno sparamuseruola. Mastica questo, squalo! Anche a te bello. Senza la sua maschera abbaia ma non morte. Ve ne farò pentire, Sperry Avete per caso bisogno di aiuto, amici? Sì, digli i suoi diritti Ciò che direte può essere usato contro oh, di voi Perché non ci ho incontrata prima, reginetta? Vi ricordo che avete diritto a non parlare Non parlare? Ma io ho un sacco di cose da dirti Avete anche diritto ad un avvocato Preferisco un giudice di pace, così possiamo sposarci E ti seguirò fino in capo al mondo Bionda per ora, mi segui fino alla centrale di polizia. Sono lieto di annunciarvi che dopo attente e meticolose indagini da me personalmente dirette, lo squalo e la sua banda sono stati infine arrestati. Ora che quei criminali sono al sicuro dietro le sbarre, dormiremo tutti più tranquilli. Ti amo, bambola! Bene, l'amico si è preso una bella cotta per la gente cavale. Fufu, abbiamo scoperto qual è il suo mondo debole. Perché non ci hai detto che era il tuo compleanno, sciocchino? Il mio che cosa? Tua madre ci ha appena portato questa, una torta uh? per il suo frugoletto. Corra, mamma! Lei sa sempre quando io ho bisogno di un regalino. E indovina sempre i miei gusti. Ti auguro cento di questi giorni, capo. Sei amattito. Io non voglio stare qui così tanto tempo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se la sono filata Già, e ha usato la maschera Ti amo, agente Callahan e voglio averti tutta per me Dobbiamo fermarlo prima che commetta qualche insana pazzia Graziosa, e che magnifici diamanti Mi consenta di dirle che esaltano la sua classe, madame Ha ragione, trovo anch'io oh. oh. ma, ma che cos'è questo rumore? Mi creda, non ne ho la più pallida idea Sembra venire dalla cassaforte. Oh, cielo, è quel pericoloso criminale. Avevo capito che fosse al sicuro in cella. Ora non più. Sono passato a scegliere qualche cosuccia per la mia fidanzata. E' questa ad esempio. Mi piacerebbe tanto star qui con voi a conversare, ma la mia amata mi aspetta. E da indossare tutti i giorni. Questa stupenda stola di visone. Salve! <ride> oh! oh! oh! oh! oh! oh! oh! Sono venuto a rubare la vostra stola per colei che mi ha rubato il cuore: l'incantevole agente Kalan! Grazie! Sì, direi che qui è perfetto. I fiori più belli e più profumati per la mia rosa di maggio. Questi. E questi. E questi. E questi. Questa storia deve finire. Un'altra gioielleria rapinata. E tre negozi di pellicceri puliti. Pesta! Ancora regali per la bella Calan! E c'è anche un biglietto. C'è scritto: Per te che mi hai preso all'amo. Lo squalo Calan? Da mi aspetto che freni il crimine, invece lo stai stimolando Se qualcuno mi cerca sto redigendo l'ultima denuncia di furto, è la decima della giornata A quanto pare tocca a noi scovare lo squalo No Maoni, spetta a me, sono io la causa di tutto questo Beh, È troppo pericoloso, quello è pazzo d'amore, potrebbe commettere delle sciocchezze Sì è vero Maoni, ha ragione Callahan Ce ne occuperemo noi È la procedura Callahan, non deve essere una questione personale Forse avete ragione, meglio che ve le occupiate voi. Ma è colpa mia e io non resterò a guardare. Lo riconsegnerò nelle mani della giustizia. Facciamo qualche tiro per non perdere l'esercizio, guarda questo, Fufu E fu. ragazzi in blu verranno rosso. <ride> Ehi, hey, c'è lo squalo in tv? Mr. Shatto, scommetto che parleranno anche di lei. Interrompiamo il programma per un flash d'agenzia. Il pericoloso criminale lo squalo è vasco dalla prigione ed è armato fino ai denti. Per la sua evidente pericolosità è stato dichiarato nemico pubblico numero uno. Due, tre... Cosa? Nemico pubblico numero uno quello? È oltraggioso. Farò io a questa città, chi è veramente cattivo. Una soffiata anonima mi ha rivelato che lo squalo bazzica in questi paraggi Ah, è proprio lui Allora era vero Non me lo lascerò sfuggire Fermo lì, furfante Mi hanno ingannata Già, e sei finita anche in trappola, bambola oh! Hmm, hmm, Santa Rosalia, che se vede la pedanzata dello squalo, la gente calma Viscido verme, fammi uscire e vedrai come ti riduco altro che sciatto hmm, Sbraeta pure, nel frattempo mi farai da esca per quel mascellone! Questo lo credi tu, avevo la trasmittente aperta Ormai dal distretto staranno già mandando la pattuglia Oh cielo, mi ero incantata, devo fare presto se voglio salvarla e conviene rinunciare, eh? Non troverete mai la base segreta dove la porterò. Ah! Centrale elicottero! Centrale elicottero! Ti ascolto, Ux. L'agente Callahan è stata rapita da Mr. Shatto. Credo che si trovino nel settore Sudave. Ricevuto. Chiamata per tutte le unità. Convergere subito in zona. Callahan è nei guai. Diamoci da fare. colpa mia! Non avrei dovuto perderla di vista nemmeno un istante! E ora andiamo addosso al nemico e niente prigionieri! Mi dici che cosa stai organizzando, Shatto? Una vestecciola a sorpresa, adesso inviterò un ospite davvero speciale. <ride> È in linea! Pronto? Sei tu, Squalo? È Shatto che balla! Ho con me la tua bionda fanciulla. La gente cala? Sì, Portami il denaro che hai rubato da fuggone blindato o non la ci vedrai mai più. Ma Oni, qui è SuiCiak. Abbiamo trovato il luogo dove kal è stata rapita. Arriviamo. È proprio la sua trasmittente. Stando alle impronte delle gomme si sono diretti verso nord Verso la zona industriale della città, so andiamo Che te ne pare capo? Perfetto Ok, leggendone, puoi entrare adesso, proviamo pure Uno, due e tre Bene, tutto funziona a meraviglia non c'è giamana che aspettare il tuo simpatico boyfriend. Quello non è il mio boyfriend. Mi piacciono le donne che fanno un po' di resistenza. Ti libererò in un minuto, dolce reginetta. Bello, ti è dato il cervello in pappa? Sì, sono pazzo di te. Ma prima devo dare una lezioncina al nostro amico. Povero sei tutto fumo e niente arrosto. Vai! Che cos'è? Non vedo più niente! Che eh? basta, eh? No, davvero! Avanti, ragazzi! Diamogli addosso tutti insieme! Non sembra che riusciate ad avvicinarlo, però. Questa volta hai addendato un osso troppo duro, eh? Questa è gelatina, però! sembra strano quel fumo. È un S.O.S. Sarà senz'altro calla! Ok, ragazzi, arriva la cavalleria corazzata! Che ti succede, bel tomo? Sei a corto di trucchetti? Vuoi scherzare? Anzi, so per fartene uno bellissimo! La cosa? Una calamita gigante! Oh. Ma dove se l'è comprata? Che mi dici adesso, faccia di tolla, finalmente ti ho cacciato! Fermo lì, Shaku! Ah, Quanto a te, squalo, vedo che sei già sistemato! Chi è quel deficiente che ha inventato la calamita? Spero che oggi, essere poliziotto, tu sia anche gentiluomo, e un gentiluomo soccorre sempre una signora in difficoltà, vero? Aiutatemi! Non temere, arriviamo! Questo dovrebbe tenerli occupati mentre io me la l'abatto. Fermo, scetto! Accedendo, sbagliato uscita. Ancora! Tutto inutile, non riusciamo a fermarmi. Proverò la mia mossa segreta. Bravo, Jones, complimenti. Già. Ma questa macchina non si decide a mollare Ci penso io E hey, che ci fa una poliziotta carina come te in un postaccio del genere? Grazie, Hightower, me ne ricorderò E ora ciuffiamo i due furfanti Sai che ti dico, mio caro vecchio amico? Siamo noi due contro tutte loro oh, no. Ok, i cattivi si coalizzano contro i buoni Li ridurremo in mille pezzi Aspettiamo, Switchak! Catturali con quel nuovo congegno del professore. Speriamo solo che funzioni. Mm -hmm. È delizioso. I miei complimenti al professore. Ma voglio divertire un po' anch'io, Socio. Mister Shatto, noi due siamo un'ottima squadra. Ti inviterò al mio matrimonio. È il momento della nostra fuga d'amore, tesoro! Ehi, non mi toccare, bozzurro! Fermo lì, testaccia arrugginita. Lascia andare la mia collega. Adios, uh. oh, Dios, mi amor. Hai una pelle incantevole, ma ora devo salvare la mia. Negativo, forfante, Tu non andrai da nessuna parte. Per sua sfortuna, Shatto fa le trappole in serie... Oh, oh, oh, oh, oh. Credo che sia molto più salutare andassene Betta, ma c'è Fufu? Stavo quasi per dimenticarlo qui. Smettelo di uggiolare, Gioco. Venga a prenderti. <susurrisa> ma tu non sei Fufu? Tutto merito del buon Jones. Bravo, bello. <susurrisa> E dopo aver personalmente diretto la cattura di Mr. Shatto, Squalo e delle loro bande... Non saprei qual è la tortura peggiore, essere chiusi in quella gabbia o ascoltare Harris? Ma perlomeno quel disgustoso Squalo è uscito dalla tua vita! Ehi, hey, agente Callan, queste sono per te! Rose, da parte di chi? Del tuo nuovo spasimante, Mr. Shatto! Mr. Shatto! Dice che non riesce a dimenticare gli splendidi momenti che ha passato con te nella sua base segreta <coughs> Forse gradiresti raggiungerlo nella sua cella per una romantica cenetta Carino, violini e pane d'acqua <ride>